Lode alle ventuno tara. Le lodi alle ventuno tara. Invocazione. Allora, recita queste lodi e offri prostrazione opzionale mentre reciti contempla come segue con ciascuna lode e prostrazione proprio come una scintilla di fuoco proviene da un'altra una replica della rispettiva trara si manifesta e si assorbe in te invocazione dalla tua terra pura del potala sei nata dalla verde lettera Tam, il tuo capo è adorno con Amitaba, madre dell'azione di tutti i Buddha dei tre tempi. Ti prego, Tara, vieni con il tuo seguito. Prostrazione. Gli dei e i semidei con le loro corone si prostrano ai tuoi piedi di loto. A te, madre Tara, che liberi. Da tutti i problemi mi prostro le lodi. Om mi prostro alla venerabile Aria Tara. Omaggio a Tara la veloce eroina i cui occhi emanano lampi come fulmini istantanei, nata da un lotto nell'oceano di lacrime di Avalokitesvara, il Signore dei tre mondi. Omaggio a colei il cui voto è come cento lune, piene autunnali e risplende con la luce abbagliante di un migliaio di costellazioni. Omaggio a colei, a colei le cui mani sono adorne con fiori di loto tara blu oro. Personificazione di tutte le perfezioni, generosità, entusiasmo, disciplina, serenità, pazienza e concentrazione. Omaggia colei che è la corona dei Tathagata, la cui azione vittoriosa e senza limiti, o sorgente di ogni perfezione, i figli dei vittoriosi si affidano a te. Omaggia colei che pronunciando tuttare e um il regno del desiderio le direzioni e lo spazio ella calpesta i sette mondi e ha potere di attirare tutte le forze omaggio a colei che è venerata da indra agni Brahma, vaju e isvara e tutti i grandi dei gli spiriti buta i morti resuscitati i mangiatori di odori e gli yakshia di fronte a lei cantano lodi. Omaggio a colei che pronunciando trad e pat frantuma completamente i diagrammi magici, con la gamba destra ritratta e la sinistra distesa, di nel mezzo di furiose fiamme dardeggianti. Omaggio a Ture che annienta completamente le grandi paure e i demoni più potenti che con un, una espressione irata del suo volto di loto uccide tutti i nemici senza eccezione. Omaggio a Colei, squisitamente adorna con la mano al cuore nel mudra dei tre gioielli la sua gloriosa ruota pervade tutte le direzioni con una sfolgorante esplosione di luce. Omaggio a lei, raggiante di gioia la cui corona splendente emana una ghirlanda di luce sorridendo e ridendo pronuncia tutt'ara soggiogando i demoni e gli dei del mondo Omaggia a che ha il potere di convocare l'intera assemblea dei protettori del luogo con un'espressione minacciosa vibrante hum conduce alle libertà da ogni miseria Omaggio a lei coronata da una luna crescente, i cui ornamenti abbagliano luminosamente e dal modo dei suoi capelli, eh, dal nodo dei suoi capelli, Buddha mitaba costantemente in radia fasci di luce splendente. Omaggio a colei che dimora nel mezzo di una ghirlanda di fiamme, come il fuoco alla fine di un eone. La sua gamba destra distesa e la sinistra rit ritratta. Gioia per i suoi seguaci e flagello delle truppe dei nemici. Omaggio a colui che batte i piedi e con i palmi delle mani preme sulla superficie della terra. Con uno sguardo minaccioso e risonante hum, sottomette tutti nella, nelle sette dimensioni. Omaggio alla beata, virtuosa, pacifica, che gode della pace del nirvana, con i suoi infallibili con i suoni infallibili di swaha e Hom cancella anche le più gravi negatività omaggio a colei cui seguaci sono gioiosissimi che stritola completamente il corpo dei nemici la cui lettera di conoscenza home e le dieci sillabe del mantra poste sulla ruota al suo cuore concedono la liberazione Omaggio a Ture che batte i suoi piedi, la cui essenza è la sillaba seme hum che scuote e fa tremare i monti Meru, Mandara, Vindhya e tutti i tre mondi. Omaggio a colei che tiene nella sua mano una luna simile a un lago celestiale, dicendo Tara due volte e anche il suono Pat dissipa completamente e per sempre tutti i veleni. Omaggio a colei a cui si affidano i re, degli dei e gli spiriti, la cui armatura diffonde gioia per tutti, placa i conflitti, così come i brutti sogni, omaggio a colei i cui due occhi sono brillanti come il sole e la luna piena, dicendo Hara due volte e tuttara calma e dissipa le malattie epidemiche più terribili omaggio a colei che dispone delle tre nature perfettamente dotate del potere della serenità a niente le moltitudini di spiriti morti resuscitati e yaksha ascia eccellente e sublime così si conclude la lode del mantra radice e l'offerta dei 21 magi Adesso una breve recitazione del mantra di Tara. On tale to Ture to the soha, on tale to Ontare soha, on Ontare e soha, on tare to e to the soha, on tare to the soha, on tale to the e soha, on tare soha, tare Ontare tare to tarut the soja, ontare tar it to tar it ontare the soja, on tar it ontare tar it to the soja, ontare tar it to tar it ontare the soja, on tarre to ontare it to the soja, on tar it to tar it to Ontare soja, on tarre Ontari e totale ture socca. Ontari e totale ture socca. Ontari e totale ture socca. Ontari e totale ture socca. Ontari e socha, ture socca. Ontari e totale